Allora, dopo l'operazione sono passati quattro mesi e ho notato un notevole miglioramento nella minzione, perché prima ero quasi costretto eh, a trovare un posto dove andare, a fare, dove andare a urinare con urgenza, altrimenti me la facevo sotto. Adesso questo fenomeno non si manifesta più, eh, riesco a contenerla e il flusso, diciamo, eh, urinario è deciso, mentre prima ero costretto a sedermi sul Bater perché eh, diciamo difficoltà, adesso eh, l'eagulazione è rimasta invariata chiaramente rispetto a prima, è un altro discorso ecco la notte non, non mi devo mai alzare la procedura no, non è stata, a me non mi ha dato fastidio se è invasiva intendete che se dovuto entrare dentro questo è un problema che solo i medici possono, possono dire ecco, l'unica cosa che mi ha dato un po' fastidio è tenere il catetere per 4-5 giorni sia cioè, un disagio che non avevo previsto questo ma il resto, per il resto no, per il resto non, non ho avuto nessun fastidio i primi giorni, i primi due giorni nel, nel vaso del catetere che usciva dal cateto, c'era un sacchetto, c'era un po' di, leggermente, un po' di, di sangue, ma poi basta, non, non ho avuto altro. Beh, il costo-beneficio è, è stato vantaggioso, è stato vantaggioso. È stato vantaggioso, cioè, i benefici che ho avuto rispetto a prima sono notevoli, sono notevoli. Lo consiglio, poi chiaramente saranno i dottori a valutare, su quale individuo ha fatto, però per me, il risultato per me è stato decisamente, decisamente positivo. Insomma. Sono passato da una situazione di disagio notevole, una situazione eh, nettamente migliorata insomma, dal questo punto di vista, mi ritengo soddisfatto in tutti i sensi.